la trasmissione iniziando la trasmissione vediamo la trasmissione a inizio oh, salve cari amiche cari amici Inizio la trasmissione, visto che ne ho opportunità, voglio fare questa live perché sono già qualche giorno che ho caricato il video. Ciao Luca, ciao lint ciao Lind, ciao Lind, ciao Lind, ciao Lind, follow me now. Il saluto ma non posso seguirti non importa adesso sto improvvisando questa live luca z perché sono i giorni che volevo filmarmi sono al lavoro a ah, buon lavoro magari in descrizione non ti chiedo cosa stai facendo io faccio questa live perché trovo del tempo libero un abbraccio a tutti un abbraccio magari dopo vedrai questa live offline io perché ho del tempo adesso giro questa perché non saprei di che parlare purtroppo sono un po negligente e, e non mi scrivo gli altri non mi scrivo degli appunti mi vengono in mente delle cose bellissime di cui potrei parlarvi ma io c'ho una memoria che spero di non soffrire da grande di Alzheimer perché mi vengono a mente tante cose e poi un momento dopo, un momento dopo, me ricordo tutte. Me ricordo e non è vero. E quindi dovrei do, do, do avere un, un blocchetto degli appunti sempre con me per dire: ah, ma sono questi temi dei quali posso parlare, perché ho come la sensazione di poter parlare di qualsiasi cosa, e non parlo di niente inizio la live. Vediamo un po' qua, scusate che che volevo mettervi dei link, ma è un po' difficile la, la storia. Vediamo un po' Dunque, sono contento che mi seguiate, che abbiate visto molte volte il video di letteratura che ho fatto su Harvard, film Lovecraft e invece di parlarvi come promesso, perché ogni promessa è un debito eh, di un suo racconto, vi ho parlato di quello che non ha scritto in realtà. Ecco qua, mettiamo questo video in una lista di produzione. Adesso che hanno cambiato la forma in cui si presenta. YouTube, io non ci sto capendo più niente. Però mettiamo qua persone e blog. I will remain strong, hello, my dear brother. How are you? I'm fine. I will remain strong. Thank you. And how are you? Dani Scopino, lo Spartano. Buongiorno amico mio, buongiorno Dani. Luna. Ma ciao, arrivo ora. Tardi. No, inizio adesso, per fortuna. Eh. Dice a me, eh, buongiorno, sì, buongiorno, amico Dani. Eh, sono contento che mi seguiate in tanti. Io inizio questa live che ho occasione. Una, la mia prima diretta, bene, la prima diretta non si scorda mai, capito? Eh, ho iniziato questa live, però purtroppo, come dicevo prima, a me mi vengono in mente tante idee poi quando posso fare una live, quando posso fare una premiere o quando posso caricare un video, mi scordo le tante cose che spero di non avere da grande l'Alzheimer. Mm, allora vediamo un po' qua perché voglio fare questa furbata. Voglio mettere in community, voglio mettere in community, sì. ecco qua. Voglio mettere in community questa live così quanti non avranno ricevuto l'attualizzazione la notificazione adesso. Sempre che ecco qua. che sto aspettando un poco qua come avrete notato un altro live metterò il titolo più tardi perché non so di cosa parlare quindi se avete delle domande da farmi che lo spirito della live dovrebbe essere quello io intanto qua sto mettendo in community questo video così ma se volete eh, farmi delle domande, adesso passerò a leggerle. Perché io ho fatto l'ultimo video grazie a degli interessamenti che hanno avuto le persone di. Eh, ecco qua, ho scelto la pubblicazione per la community che adesso Purtroppo, che cacchio cavolo è successo. Ah, ecco recuperato community ecco finalmente si pubblica perché sono poi in attesa di revisione dei commenti per quanto riguarda Ah, Munisa Munisa, ciao Munisa, mi ha dato un like. Forse devo guardare anche in community perché le persone ultimamente stanno attu attuando. E adesso mi seguite in quattro? Sì, allora. Ciao, lone Wolf ciao Molly Principessa, ciao amiche ed amici miei. Sono contento che mi seguiate. Così intanto non ho mai avuto cinque persone a seguirmi dal vivo. Certo, meglio che ti seguano in vivo che ti seguano da morto, eh, Memo Profeta Patria. Però dicevo, oh. Penso che siete 4 o 5 di eh, quali di quali temi vi piacerebbe che io parlassi la prossima volta ciao a tutti ciao molli mi pare giusto lone wolf ecco lone wolf e amici e daniel e tutto Lo... Lasciamo stare i morti. Hai visto il fatto di Biella? No, non lo so. Non guardo molto la tele. Io preferisco leggere. Ma che è successo a Biella? E io purtroppo a volte la tele non la accendo neanche o la accendo per vedere i documentari, visto che ho uno smart TV. E guardo i documentari e quindi purtroppo il telegiornale a volte non, non lo guardo eh, mi dovrei informare di più ma a volte mi capita qualche suggerimento di fan page non so come che io non mi sono iscritto a fan page se mi puoi dire eh, danilo scopino ah, no danilo spartano scusa bruciavano nei tre cadaveri alla volta per incrementare il guadagno e la miseria veramente mente non si ha più rispetto di nulla non si ha più rispetto vabbè che bisogna dirlo dicono anche normalmente nei forni crematori quando bruciano un cadavere siccome siamo all'80 70 per cento di acqua hai visto quando tu metti della dell'abbacchio nel forno non lo bruci ma non viene allo scottadito magari a fuoco molto lento e vabbè che è una similitudine un po macabra questa però evapora evapora il grasso evapora l'acqua e tu poi c'hai un abbacchietto e magro magro magro duro compatto fibroso perché l'hai cotto troppo anche la bistecca Fuoco molto lento, la cucini troppo, evapora l'acqua, il grasso, i fluidi. Poi che mangi una suoletta? Allora, le a volte levano delle ossa intere dal crematorio, ma a volte si sbriciolano e così forte il fuoco del crematorio, 800 gradi, 1200 gradi. E poi rimane, rimane sempre della polvere, non è che la levano al 100 per cento. Quindi probabilmente chi si porta a casa o lascia nel cimitero un'urna cineraria avrà un 20 per cento già per conto suo della cenere. De, se non è un forno a legna, la cenere di altri cari defunti. E, per quanto mi riguarda è solo una cosa simbolica avere l'urna a casa del nonno o nel cimitero lasciare l'urna dei, dei ceneri, perché in pratica per me dopo la morte non c'è nulla. Quindi voglio dire che ti porti a casa eh, l'urna con le ceneri di qualcun altro, eh, voglio dire una persona eh, sia stata alta. A un metro 80 o un metro e cinquanta magari genera più o meno la stessa quantità di Poi I parenti non sapevano le ceneri che avevano di chi erano e certo non glielo vanno a dire l'umanità è allo profondo e certo lo so, questi sono da punire e li dovrebbero punire da punire parecchio e li dovrebbero filare loro lì dentro dove hanno fatto la truffa. Eppure l'hanno fatto nella settimana dei punti. Dice del una, e, e quindi voglio dire dal punto di vista è una truffa dal punto di vista morale ed etico perché se devono incenerire il caro defunto lo devono consegnare come se eh, per esempio si fa un funerale regolare senza incenerire e nella bara invece di darti il tuo bisnonno hanno il fratello il cugino di qualcun altro uno può dire sempre morto è eh. però poi eh, infatti ci, ci sono stati molti scambi di defunti di salmi nel deposito eh, una volta che uno fa eh, il funerale in chiesa o nella camera ardente poi lo mandano nel deposito del cimitero e lì, molte bare che uno le ha scelto accuratamente, pagando di più, però lì sembrano tutte uguali. Magari nella semioscurità si può scambiare una bara per un'altra. Quante volte sarà successo addirittura cosa della quale si parla poco o nulla? E che va a ri riesumare un morto e che è stata messa la bara di un altro? Questo mi ricorda i racconti di Harald Philip Lovecraft addirittura lui ha, ha fatto un racconto non mi ricordo come si chiama lo devo andare a cercare che in pratica sembra che ha anticipato di almeno 30 anni 40 anni un racconto della serie televisiva Star Trek perché, perché questa questi extraterrestri eh, attraverso l'opera di un scientifico a ridurre in sali minerali in cristalli i corpi degli esseri umani nei quali rimaneva la coscienza e questi eh, cristalli o sali minerali erano contenuti in urne dotate di microfono e di amplificatore di parlante si dovevano connettere con fili a delle macchine poter ascoltare e attraverso un microfono parlare con gli spiriti di questi morti che erano stati ridotti in cristalli Questo storia è stato ripreso da star Trek, ma se uno ci pensa adesso che tra poco si è in grado di replicare il contenuto di un cervello umano magari ci troveremo anche quel racconto di havar Philip lovecraft sarà pura attualità Lone Wolf a me ricorda molto anche il periodo in cui c'era posto nel cinema e si seppellivano le bare una sull'altra ah, nei cimiteri. Non eh, ho capito tutto male. Eh, Lone Wolf a me ricorda molto anche il periodo in cui non c'era posto nei cimiteri e si seppellivano le bare una sull'altra. Sì, e a me mi ricorda che devo cambiare gli occhiali ormai da più di un anno, mi si, sono, mi si sono rotti quelli bifocali e sto indossando questi monofocali. e sì, Io mi ricordo a Napoli che negli anni 80-90, levavano le bare, le trovavano addirittura eh, nella stura, perché pagando, siccome non si trovava una location. Levavano le pare che c'erano magari ti mettevano il tuo caro estinto nella tomba di famiglia di, di altre persone, quindi magari poco alla volta era chi si accontentava. Ma come non si chiama Carmelo Locarno, tuo nonno? No, ma qua è stato messo in questa, in questa cappella di famiglia eh, dei, che ne so. Degli esposi, sì. bella roba. No, vai a trovare tuo nonno e eh, ti trovano i parenti dell'altro, ti dicono: Ma tu lo conoscevi Il nostro nonno, ma sei molto giovane. Eh, che gli vai a dire? No, guardi, qua non c'è vostro nonno. Il cimitero erano coinvolti in questi traffici, in questi loschi traffici. Ti davano la chiave. Della cappella di famiglia del, della tomba di famiglia la chiave di ori no? la, la, la lapide che ci aveva il nome di un'altra persona ma ma era il tuo nonno Qua dice la, la connessione è instabile Aspetta, mentre cerchiamo di ristabilire ecco si è ristabilita la connessione da un momento un altro dovrò tagliare perché C'ho la comunità e tu faremo di tutto per ristabilire la pione. Ogni tanto, allora epilogo l'one wolf. A me ricorda molto anche il periodo in cui non c'era posto nei cimiteri e si se seppellivano le barre una sull'altra. Vorrei sapere se. il caro e stinto battutaccia e eh se sì, caro cara de luna ogni tanto do del caro così in termini generici perché in inglese ha visto de va bene per, per lui e per lei invece no cara de luna e eh si sì, originale battutaccia ma originale e eh, lo nina in america High lo scopino eh, dani scoppino scusa la mia pronuncia scoppino lo spartano ah, Dani scoppino lo spartano amico mio si blocca io purtroppo c'ho problemi di, di wifi che c'ho la la ADSL A da 6 megabit non sono byte sono meno Ma infatti la conversazione non è buona, salta un po per quello che io le live le faccio di rado prima di tutto perché vengono in un formato il formato del cavolo poi eh, con una risoluzione immagine bessima poi oltretutto e ogni tanto si taglia il wifi quindi non ascolta nulla però perché faccio le live Proprio per mettermi in contatto con tutte e tutti voi perché a differenza a differenza dei video che io carico eh, non ho la possibilità e non nei commenti di dialogare con voi invece in questo modo magari eh, non potrò trattare approfonditamente un tema però per quanto riguarda le sepolture, i morti viventi, gli ehm, interramenti di persone con vita, ehm, è un po' ciò che ci tormenta tutti perché mi sembra, non so in che parte del mondo ultimamente, hanno scoperto, ehm, non so se in chiesa o prima di seppellirla, che un'anziana signora stava molto male di salute era ancora viva quando l'hanno messo nella bara pensa se la seppellivano allora edgar alam poi è, è un classico edgar a da non confondere con ipu che c'è li ching edgar alam e Yipu. non è una versione cinese di edgar a pu e se no, uno può pensare battuta proprio, ma soprattutto a Philip Lovecraft, alla di cimiteri di resumare corpi per esperimenti tipo Frankenstein, anche se non so se lui abbia detto Frankenstein, e poi hanno trovato delle analogie inquietanti tra gli scritti di Howard Philip Lovecraft e alle easter crawley non so se voi sapete chi sia stato alle easter crawley Ecco qua. Laggio, eh, laggio salve, scusate. Di che storia? Storia vera che... Si trova in molti romanzi e racconti, dice Lone Wolf. Infatti, la connessia, ecco qua, Edward Alexander Crowley, in arte, Aleister Crowley. 1875-1947. Guarda Alexander Crowley, qua c'è il suo nome di nascita, il suo vero nome, ma arrivarono i genitori erano austeri puritani, cristiani della seta Pymus. Brotherhood a trattarlo così male e a non dargli neanche manifestazioni di affetto perché quei puritani neanche si potevano abbracciare, baciare, accarezzare. Quindi è cresciuto nella freddezza più assoluta: i padri avevano una fabbrica di birra, una alimentari, avevano insomma, avevano un patrimonio. Ma non gli hanno dato mai affetto, sempre rigidità rinità a morte, e lui ha fatto così tanto il padre da cambiare idar Alexander, e lui si è fatto chiamare tutta la vita. Mi sembra che è anche andato all'anagrafe a cambiare il suo nome, e ha mantenuto soltanto Alexander, ma l'ha trasformato nel gaelico nel celta perché nello scozzese Ale Aleister perché in gaelico in celta era Aleister che poi è stato cristianizzato in Alexander e poi spese. La fortuna morì povero, anche se bisogna dire che quando gli serviva denaro sapeva come sfruttare amici parenti conoscenti. Morì povero perché si spese tutto il suo denaro in viaggi in droghe, in alcol e in avventure magiche di cui non posso raccontare eh, nulla, perché altrimenti YouTube mi censurerebbe il video. Però basta che voi cerchiate Aleister Crowley in internet, vi renderete conto di chi sto parlando. Eh, L'altra volta, nell'ultimo video ho parlato che eh, Frank Ripper dice di aver pubblicato il vero necronomico, ebbene lui si ritiene addirittura essere incarnazione eh, di Aleister Crowley. Nei suoi libri racconta certi rituali che sono di poco osceni perché eh, riprenderebbe eh, quanto es, eh, diciamo espresso indirettamente dal proprio Aleister Crowley che velatamente rivela certi aspetti perché eh, Crowley è più accorto forse perché è, è vissuto fra il 1870 no 1875 1947 e quindi lui ancora soffriva era risentiva di quella mentalità vittoriana che ormai era quasi scomparsa ma che lui non riusciva a scacciare a debellare dalla sua mente E che lo ha ossessionato per tutta la vita come anche a oscar wilde che tutte e due combattevano contro i fantasmi delle inibizioni vittoriane a livello sessuale allora eh, L'analogia fra coppa e bacchetta magica che faceva Crowley è facilmente prevedibile, invece, Frank rippel e molti altri hanno pubblicato i loro libri per la Hermes Edizioni, e parlano chiaramente, esplicitamente del significato del senso di queste allegorie magiche di magia rossa ma adesso come siamo arrivati a parlare di questo eh, non lo so però eh, stiamo chiacchierando donne wolf si sì, conosco vita attiva una ancora morti adore conosco molto bene l'epoca vittoriana sì, eh, Aveva filmato Lovecraft non andava matto, però, dal punto di vista del gotico e dal punto di vista del racconto noir, del racconto poliziesco, anche tutta l'esplosione di correnti magiche, gli ex, per esempio, poeta irlandese, e. Eh, si ha una recrudescenza enorme proprio per lo spirito repressivo, che hanno circa 50 o 75 anni: 75 anni mi sembra di il regno della regina Vittoria. Perché la regina Vittoria a 25 anni mi sembra soffre una tragedia male. Lì muore il marito, allora si impone a lei e a tutta la nazione un lutto che durerà più di 50 anni. Veste sempre di nero, molti argomenti diventano tabù, non si può parlare di, in forma esplicita di sessualità, ma neanche si può parlare di piedi, tutto diventa un lutto costante e logico, e l'evasione diventa possibile attraverso l'irrazionale, la magia, e ci sono persone che in Inghilterra seguono per sempre rituali di magia sessuale. Magia la magia rossa e la magia sessuale interessano al tantismo indù e buddista, al taoismo, già una sua disciplina, il tao del sesso. E vogliono evadere dal vittorianismo eh, attraverso tutte quelle culture e quelle civiltà che non hanno mai avuto né i tabù i preconcetti, le inibizioni cristiane in generale. Ma nemmeno eh, il titanismo vittoriano, ma altri, per esempio, uno dei compagni dei di Giorni di Easter Crowley è stato un tipo che invece di dedicarsi a strani rituali egizi, esoterici, ermetici, cabalistici, come alle Easter Crowley. cercate in internet, Traorne e Easter Crowley, sono molti siti, ma soprattutto in Wikipedia. È stato l'assassino della vasca di bagno di acido. E lui eh, in pratica è cresciuto in una famiglia sempre di puritani di Plymouth, di queste sette qua ultra ultra ortodosse cristiane, puritane, poi nel momento del vittorianesimo, ma eh, invece di sfogarsi con la magia, con pratiche sessuali, eccetera, alla fine uccideva le sue vittime perché lui aggrediva, non è come Crowley che cercava delle persone volontarie per i suoi esperimenti magici di magia rossa. L'assassino della vasca da bagno d'acido eh, cercava delle vittime, le violentava, le aggrediva e poi, eh, addirittura si dice con vita, le affogava in una vasca da bagno d'acido muriatico. Non so quante ne abbia uccise eh, di persone. Perché mi sembra non faceva neanche distinzione, è stato come una specie di pacciani dell'epoca, però molto più cruento. Ma che lo arrestassero lo condannassero a morte. Perché un individuo così neanche l'ergastolo gli devono dare. Non è possibile riabilitarlo né moralmente né eticamente. Adoro e conosco. Eh. Luna, ti pareva? Luna, torno a studiare, ho sbagliato diretta. Ciao, come come De Luna hai sbagliato diretta? Eh, non è possibile, avrei ricevuto la comunicazione di questa diretta. Dai, su, vabbè, eh, ti sto facendo perdere tempo e eh, lo so, purtroppo io sono un po' indolente, un po' pigro e eh, mi dovrei scrivere degli argomenti prima di iniziare a... Filmare una diretta, ma è che volevo approfittare innanzitutto del tempo che avevo a mia disposizione perché tutte e tutti voi eh, mi possiate fare delle domande. E poi purtroppo sono pigro, sono indolente, dovrei passare la settimana scrivendo cose che mi vengono tanti argomenti in mente, e poi neanche uno è buono per, eh, per fare qualcosa. Comunque ti capisco, dell'una e tagli. Sono già 35 minuti che sto. Lone wolf 74 questa è una delle più belle live alle quali ho partecipato grazie eh, eh, Lone wolf è una persona una volta ogni tanto perché la nostra amica de luna mi ha fatto degli apprezzamenti sotto i miei video che mi hanno diciamo eh, quasi eh, fatto a rosire adesso dice no tesoro non mi fai perdere tempo sono io che non amo il genere molti horror ma se pace agli altri non c'è problema vedi a ah, grazie Beh, allora eh, cercherò per te di trattare eh, tu lascia nel commento a questo video quando avrai tempo eh, il genere che ti piace di più di letteratura perché come avrei potuto pensare quando ho commentato il, il racconto il mio, nel mio ultimo video o meglio quando ho detto del libro che ha Lovecraft non ha mai scritto il necronomico cioè il libro è eh, dei nomi morti o delle cose morte che è stato un, un fatto della sua immaginazione ma soltanto a scopo eh, letterare eh, un fanta libro che non è mai esistito allora eh, tu la, avrai visto che io eh, ho una stanza piena di libri di quelli che sono riuscito a leggere fin da giovane se ti piace qualcosa eh, genere ti piace autore magari non avrò tutti gli autori perché ho letto qualcosa di coelho di quei libri qualcosa ho detto di gabriele garzia poi qualcuno mi ha chiesto che non ha proprio a che fare con i morti ma chiaramente muoiono persone come nei, tutti i libri che si rispettino di havar eh, philip lovecraft qualcuno mi ha chiesto di parlare del colore venuto dallo spazio che è un'ottima un ottimo racconto adesso inizierò a leggerlo perché non si può affrontare così un argomento così pesante come se fosse nulla è veramente un racconto per cui lui ha anticipato molti generi soprattutto perché li ha mischiati insieme e il genere poliziesco il genere fantascientifico ma anche il genere mostruoso gotico dei fantasmi perché non si sa questi enti che cosa siano se sono dei demoni se sono vanno sottoterra che vengono dallo spazio sono dei marziani ma ancora non si sta alla fase scientifica dei racconti di Lovecraft, craft si sta nel metafisico puro ma eh, hanno fatto un film forse negli anni 50 o 60 che si titola blob tutti voi sapete All'inizio del programma direi tre blob passavano questa queste scene di questo film nordamericano per cui una massa informe come se fosse di petrolio di catrame andava avanzando e inglobava tutto tutti diventando sempre più grande diventando sempre le cose una cosa morfa plastica ebbene il colore venuto dallo spazio narra di un qualche cosa che cade dallo spazio, un meteorito, e prima sprofonda nel terreno. la parte emersa assume dei colori strani. Questi colori strani, queste iridescenze che di notte illuminavano tutto vanno sparendo. Però queste iridescenze multicolori vanno apparendo dappertutto. E alla fine eh, muoiono le persone. L'acqua non è più potabile. muovere la vegetazione perché cade in una fattoria. Poco a poco, per esempio, in una fattoria vicina, vedono eh, cercano di aiutare i loro vicini, ma vedono come diventano matti, diventano stabili mentalmente. Per colpa di questo club chiamiamo noi oggi venuto dallo spazio, prima sembrava una roccia dura, poi diventa Maleabile come, non so, il catrame che si incontra nelle spiagge ed è multicolore. Quindi, poi questi colori si vanno stingendo e vanno tingendo tutto quanto che poi si appassisce: alberi da frutta, animali, muoiono. I veterinari non sanno di che si ammala il bestiame. Le persone vanno morendo, per esempio, è come se gli viene a mancare la forza vitale, muoiono, insomma, è un racconto come tutti quelli di Lovecraft che ti aspettino sono pochi raccontini di Lovecraft che sono ironici, comici e hanno morti racconto di Lovecraft pensa a qualche cosa una morte misteriosa, inspiegabile, eccetera. E... Purtroppo il dovere mi chiama. Saluto saluto tutti grazie anch'io ho da lasciarvi vi saluto e molte grazie grazie per avermi seguito fino adesso ciao